Solo voglia di staccare andare altrove Non importa dove, quando, non importa come Avevo solamente voglia di tirarmi su Per non pensarti e poi lasciarmi ricadere giù e allora andiamo al mare, in mezzo a un temporale Quando la pioggia cade, cadi, cercavo un mare, che. Come in una favela uh -oh, uh -oh, oh, -oh, oh no, no, nessuno dorme, c'è solo anche di notte, l'ho detto mille volte che tutto può succedere. Arrivi tu, che in cambio mi chiedi. Una notte speciale cercavo.